Non si attacca a nulla. Cosa dovrei fare? Questa non è una decorazione, è solo altra panna da mangiare. Tutto qui dovrebbe essere la nascita di Gesù. Così, quando arriva un uomo come Gesù, lo inchiodiamo all'asse di legno. È una cosa giusta? Dobbiamo sempre ricordare, quando arrivano grandi esseri, dobbiamo accoglierli, perché possono dare così tanto alla nostra vita. Non mettergli i chiodi, perché la perdita è la vostra. Il Natale dovrebbe indicare la nascita di Gesù. Ma oggi è diventata una stagione, più che un giorno. Una stagione in cui le persone si riuniscono, si divertono. Quindi in questa stagione voglio vedere sempre i denti.